andiamo adesso nella parte più operativa e vediamo proprio quali sono i certificati della settimana a partire dal primo prodotto che ci propone riccardo che è una cash collette worst con effetto memoria autocollable su un paniere composto e un paniere eccolo qui lo possiamo vedere attraverso la nostra scheda grafica che fa riferimento proprio agli indici esatto allora il nome diciamo, eh, il nome commerciale è un po troppo lungo tant'è vero che non è Entra nella stessa righetta, quindi andiamo, interrompiamo a composto. Uno dice composto da cosa? Con, quindi lasciamo anche un po' di eh, di suspense di suspense, suspense sì. l'ho detto un po' in italiano inglese sì. un po' di suspense e, e allora intanto diamo il codice ISIN l'hai già detto però si vede comunque in sovraimpressione sì, un sì. DE000 HC63J38 perché lo ripeto, è un, prod un prodotto di nuovissima emissione eh, è partito in quotazione proprio ieri ehm, e al momento quota sotto la pari in acquista 9756 quali sono le caratteristiche che è il paniere? Hai evidenziato benissimo il paniere. In precedenza, Valentina, spostandoti nella parte in basso, si vede fondamentalmente quello che sono i sottostanti su cui è scritto. Quindi abbiamo indici: quindi Fuzzi 100, Fuzzi MIB, Nasdaq 100 e Nikkei E eh, tanto si vede come un prodotto del genere per quella che è la sua costruzione permette fondamentalmente di smussare la volatilità anziché essere scritto su singoli titoli è scritto appunto su una serie di indici l'indice ovviamente è meno volatile di, un, di una single stock tale per cui chi fondamentalmente volesse acquistare un prodotto del genere ma eh, o comunque acquistare un, un certificate ma non si sente o comunque non è in grado di sopportare la volatilità della single stock ecco che le in questo caso noi comuni credit abbiamo strutturato una serie di eh, prodotti compagneri indici quali sono le caratteristiche? è un prodotto che ha intanto una scadenza a eh, due anni Aprile 2025, sì. eh, paga un coupon condizionato alla barriera di 0,50, quindi per chi dovesse tenerlo in portafoglio per 12 mesi avrebbe un rendimento del 6%, è un coupon condizionato alla barriera, ma è una barriera che posta al 50% dei fixing iniziali. Cosa significa 50%? 50% significa che questo prodotto è in grado di assorbire un calo di mercato di quello appunto un drawdown del 50% sugli indici e parlare di un 50% sugli indici per esempio sul Mib, equivale a dire eh, andare a raggiungere una barriera a 13.936 punti credo non vorrei sbagliarmi ma siamo anche al di sotto dei minimi toccati durante il covid uh -huh. quindi questo fa capire come un prodotto del genere è comunque un prodotto più difensivo e più protettivo da tenere in portafoglio quasi quali sono le caratteristiche allora come Dicevamo, visto che gli, la clientela ricerca strutture con premi fissi oppure con eh, memoria, in questo caso abbiamo aggiunto quella che è l'effetto memoria. Come funziona l'effetto memoria? Allora, abbiamo detto che il coupon è un coupon condizionato, cioè significa che il coupon viene pagato alle date di osservazioni, che sono date di osservazioni mensili, eh, Se, quindi a partire da maggio, se tutti i sottostanti si trovano al di sopra di quello che è il loro valore barriera. Qualora però uno dei sottostanti dovesse trovarsi al di sotto del valore barriera, il prodotto non pagherebbe cedola, uh -huh. ok? Quindi abbastanza semplice. Sì. La cedola, però, non viene persa, viene messa in un cassettino, e alla data di osservazione successiva o alle date di osservazione successiva, queste cedole o tutte le cedole non pagate, potranno essere recuperate appunto qualora il sottostanti il peggiore oppure tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra della si chiama trigger cedola o barriera, in questo caso coincidono. Allora, notiamo come, Valentina, questa struttura sia una struttura adatta o comunque idonea a chi eh, vuole ehm, tendenzialmente un prodotto che possa permettere di incassare un rendimento diciamo, quasi costante, perché in questo caso un, un ribasso del 50% degli indici, Significherebbe un vero e proprio drawdown Chiaro. del mercato azionario, mm -hmm. quindi potremmo dire anche una crisi abbastanza profonda, diciamo, profonda. Mm -hmm. e, quindi diciamo quasi un rendimento senza preoccuparsi dell'andamento dei sottostanti perché la barriera è molto, molto profonda. E, un rendimento che ovviamente non è esplosivo, perché parliamo di uno 0,50 mensile, però ovviamente dobbiamo ricordarci che è scritto su quattro indici, quindi uh -huh. ovviamente c'è sempre il rapporto rischio-rendimento da dover tenere presente. Se eh, tu potessi andare nella parte in basso della pagina, così sì. facciamo vedere anche Valentina, un po' alla clientela, ecco la sezione download, nella sezione download, Cliccando sul primo link che si chiama brochure, ti dovrebbe comparire un PDF che è sempre consultabile dalla clientela, che praticamente ha ad oggetto tutta l'emissione. Allora, noi abbiamo parlato ora, lo ricordiamo sempre, questi non sono consigli per gli acquisti, ma sono fondamentalmente una spiegazione del funzionamento mm -hmm. dei prodotti. Certo. Questa brochure, la parte iniziale, quindi a pagina 1, ha cosa? A quelli, ha la descrizione, riporta a descrizione quelli che sono il meccanismo. Il funzionamento del prodotto, nella parte in basso una tabellina con le date, diciamo principali, le date salienti di quelli che sono appunto eh, diciamo le date da tenere in considerazione per il prodotto. E nella parte in basso, ulteriormente, quindi pagina 2, eh, tutti sì. quelli che sono i panieri su cui noi abbiamo strutturato. Come vedrai, ci sono una serie di panieri su indici e una serie di panieri su azioni. Sì. Noi abbiamo strutturato tendenzialmente un 50% su indici, come barriera di protezione un 40% su azioni <ride> perché questo? perché come vedi già avendo una barriera al 50% sugli indici il rendimento è abbastanza risicato se avessimo ridotto ulteriormente la barriera al 40% di conseguenza anche il rendimento sarebbe diminuito quindi dobbiamo il ruolo dell'emittente qual è? è sempre fare una serie di prove una serie mm -hmm. di tentativi per cercare di trovare il giusto rapporto equilibrio. il giusto mm -hmm. esatto il giusto equilibrio per far sì eh, di eh, creare di listare sul mercato poi un prodotto che sia interessante per la clientina. certo, ricordo ovviamente l'ultima cosa eh, Valentina che questo è un prodotto che eh, è listato sul CertX quindi su, eh, sul segmento eh, dell'Euro TLX eh, legato al mondo dei certificati e, e, um, e quindi dove noi anche in qualità di eh, market maker garantiamo la liquidità del prodotto quindi insomma eh, per chi volesse acquistarlo o comunque compravenderlo durante eh, tutte le giornate di contrattazione mm -hmm. sa che essendoci un market maker eh, può farlo nel momento più opportuno e in cui lo ritiene più utile chiarissimo interessante molto ecco eh, questa brochure un prontuario insomma una sì. eh, cassetta degli attrezzi la possiamo definire così per sapere esattamente co come funzionano i meccanismi di funzionamento del certificato per poter poi sfruttare al meglio anche sì. questi strumenti. Ovviamente è disponibile per tutti i prodotti giusto? È disponibile per eh. tutti i prodotti esatto. Benissimo. Esatto. Allora io direi Riccardo passiamo a quello successivo eh, perché ne abbiamo tanti eh, oggi da, da analizzare. Questo è un, invece un cash collect worst of autocallable su un altro eh, paniere di azioni. Vediamo eccolo sì. qua, da cose composte, ci riferiamo al settore bancario sempre grande protagonista eh, di queste settimane dei mercati? Sì, grande, grande protagonista. Anche perché come dicevo in precedenza ci sono le trimestrali, eh sì. quindi legate al settore bancario. E, e allora, eh, sicuramente questo è un settore bancario poi domestico, nel senso che i sottostanti sono Banco BPM, in realtà, BNP non è proprio così domestico, però ha una però, grande presenza: Fugini francesi, esatto, esatto. francesi però ha una grande presenza in Italia. Fine Bank e Intesa San Paolo. È un prodotto ehm, leggermente diverso da precedente nel senso che questo è un prodotto come, vedrete, come vedrai sì. nella parte centrale paga è scritto paga una tipologia di cedola che è una maxi cedola uh -huh. iniziale <ride> cosa significa Valentina? Significa che questo prodotto alla prima data di osservazione di giugno 2023 e lo vediamo nella seconda colonna eh, c'è scritto proprio data di osservazione 15 giugno 2023 esatto pagherà un coupon del 15% se tutti i sottostanti si troveranno al di sopra del loro valore barriera, mm -hmm. che è posta al 60%. Sì. In questo caso, per dirne una, qual è il 60% di Intesa San Paolo? È 1,35. Se vai nella parte in basso della paginetta, dove ci sono tutti i sottostanti, quindi la tabellina con i e sottostanti, qua potremmo vedere quelli che sono gli strike il fixing iniziale e le barriere qual è la caratteristica del prodotto e per quale scopo nasce allora, nasce intanto con lo scopo di permettere al cliente di incassare un coupon un po' più consistente inizialmente quindi un coupon più grosso più grande del 15 in questo caso condizionato e successivamente però dei dei, dei dei proventi o dei coupon incondizionati quindi questa è un mix di strutture quindi il cliente che vuole eh, diciamo per giugno incassare una rendita che sia una rendita consistente che possa essere utilizzata anche a compensazione delle minusvalenze potrebbe fondamentalmente andare a consultare questo prodotto o gli altri della serie eh, con appunto l'obiettivo di rendimento appunto di incassare un rendimento Cosa si può fare allora una volta acquistato il prodotto? Una volta acquistato il prodotto, Valentina, che tendenzialmente questi prodotti nascono o vengono utilizzati dal clienti, dalla clientela per recupero delle minusvalenze sì. e solitamente vengono recuperati, vengono, un ragionamento del genere viene fatto a fine anno fiscale, quindi alla fine dell'anno, quindi tendenzialmente tra novembre e dicembre 2023, perché sappiamo le minusalenze hanno una durata del anno in cui vengono generate più i quattro successivi. Il certificato, è un, certificato eh, è un prodotto finanziario fiscalmente efficiente in quanto permette di compensare i proventi derivanti dalla negoziazione dello stesso o dalle cedole con le minusvalenze generate sugli altri prodotti finanziari. Questi prodotti come Maxi Cedola sono utili fondamentalmente per recuperare una buona parte uh -huh. delle minus. Quindi tendenzialmente la clientela, almeno per quello che noi sappiamo, sappiamo perché sentiamo ovviamente, dato che abbiamo rapporti costanti con la clientela, cosa fa? Compra il certificato, incassa la maxicedola mm -hmm. e ha due strade, o due chance in quel caso. O rivendere il certificato subito, e quindi posticipare di 4 anni in avanti la minusvalenza che ha in portafoglio, sì. oppure continuare a tenere in portafoglio il prodotto e aspettare l'eventuale autocall dell'emittente, mm. In questo caso l'autocall eh, può venire a partire da eh, dicembre 2023 e nel frattempo incassare quelli che sono i premi incondizionati che potranno essere pagati eh, trimestralmente e che sono pari all'1% trimestrale. Quindi, diciamo, è un mix di strategie. Okay. Poi, ovviamente, è sempre il cliente che prende la decisione finale, quindi su come utilizzare, su come, fine, esatto, certo. su come utilizzare il tutto. Però, eh, ecco, anche in questo caso Brochure pubblicata eh, nella parte in basso della, della pagina, quindi chi, o, eh, chi fosse interessato a consultare eh, gli, ulteriori, esatto, gli ulteriori panieri su cui noi abbiamo strutturato con, eh, accedendo al link potrà fondamentalmente eh, verificare quelli che sono i panieri e tutte le caratteristiche del nostro prodotto. Benissimo, ecco interessante molto sui diversi usi poi eh, dei certificati, le diverse finalità, questo prodotto che abbiamo visto ha lo scopo soprattutto del recupero delle minusvalenze come ci hai spiegato e invece ecco, qual è la finalità <ride> del terzo prodotto che eh, ci presenti Riccardo, questo Cash Collect Airbag Worst of Auto Callable su un paniere composto di azioni che adesso andiamo a vedere naturalmente sì, allora io ne ho portati tanti poi ovviamente sì. si, si fa quel che si può si cerca più o meno di andare a uh, uh, spiegare le caratteristiche di tutti, è un prodotto un po' più semplice rispetto agli altri in quanto è un Fixed Cash Collect che paga una cedola mensile dello 0,45 per cento, e lo vediamo lì indipendentemente dall'andamento dei sottostanti. Quali sono le caratteristiche Valentina? Allora, è un prodotto molto protettivo perché, uh -huh. perché ha intanto un coupon incondizionato, ha una scadenza, a una maturity a marzo 2026 come si legge nelle caratteristiche del prodotto, può essere richiamato in anticipo qualora a partire da eh, dicembre 2023 tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra di quello che è il trigger level mm -hmm. per il richiamo anticipato. Però perché diciamo che è molto protettivo o abbastanza protettivo? Perché questo prevede un airbag. L'airbag cos'è? L'airbag è, eh, è quando si attiva? L'airbag è, si attiva? è già, un già fattore... Già un po' il concetto di airbag, <ride> esatto. comunque ecco, lo conosciamo, ovviamente applicato soprattutto all'automobile. Direi che per quanto riguarda la protezione... Possiamo traslare il concetto anche sui certificates? Assolutamente okay. sì e si può traslare il concetto. Eh, diciamo L'esempio è assolutamente calzante. L'automobile quando si attiva l'airbag quando c'è una sorta di crash, quindi, uh -huh. quindi quando c'è un incidente. Quando si verifica un incidente con i certificati, quando giunti a scadenza, uno dei sottostanti si trova al di sotto di quello che è la sua barriera di protezione. Quindi chiamiamolo il muro, no? Quindi qualora il sottostante peggiore dovesse trovarsi al di sotto di questo muro, sì. comunque dovesse andare a sbattere contro il sì. muro che è la barriera di protezione, allora in quel caso si attiva l'airbag. Ok? Chiarissimo. Molto semplice. Cosa fa l'airbag? L'airbag, allora, qualora il sottostante peggiore dovesse trovarsi al di sotto della barriera di protezione, tendenzialmente in tutti i certificati eh, si verifica un rimborso lineare. Tanto più è sceso il sottostante, tanto più bassa ovviamente è il rimborso. Con l'airbag invece il rimborso non è più lineare, ma viene, questo valore di rimborso viene aumentato di quello che è il fattore airbag. Mm -hmm. Quindi c'è un calcoletto, una formuletta molto semplice che è sempre descritta o all'interno del kit o all'interno della brochure, quindi sì. chi volesse fondamentalmente, andare a consultare eh, le formulette ha a disposizione vari, eh, varie, varie strade paniere è un paniere uh, diciamo in questo caso mixato sempre pezzi da 90 comunque. sempre pezzi da 90 mm -hmm. esatto eh, è un paniere mixato e come vedi qui gli emittenti possono fare cosa possono creare dei panieri che sono o correlati o decorrelati mm -hmm. ovviamente quando un paniere è decorrelato vuol dire che le azioni non si muovono in modo unisono o simultaneo, eh, ovviamente il rendimento è maggiore. In questo caso abbiamo Enel, Eni, Leonardo e Stellantis e come questo ce ne sono anche altrettanti stesse caratteristiche, stessa difensività e stesse eh, diciamo, tipologie di cedole incondizionate mensili. Chiarissimo, ecco abbiamo detto appunto questo eh, prodotto che ha una finalità mh, prevalentemente difensiva proprio per la presenza dell'airbag che ci hai eh, spiegato benissimo e invece ecco, passiamo all'ultimo prodotto eh, di questa settimana che allont si allontana ecco, dal paniere di azioni per andare invece a focalizzarsi su un uh, titolo in particolare e parliamo di un cash collect su Enel Esatto, cash collect su Enel questo è molto semplice come prodotto è un cash collect della tipologia fixed, significa che è un prodotto che paga dalle cedole, in questo caso mensili, incondizionanti indipendentemente dall'andamento dell'azione. Barriera profondissima, una barriera posta al 40% uh -huh. del fixing iniziale, cioè significa una è un barriera che è in grado di assorbire un 60% di drawdown dell'azione. Enel, è, diciamo, si vede dai grafici, ovviamente non parliamo di qualcosa di, eh, uh, di, di, di non noto, ma Enel è una, un titolo che quest'anno è stato abbastanza in debolezza, mm -hmm. e eh, è, è riuscito a recuperare i 6 euro qualche giorno fa, ma ora è nuovamente intorno ai 5,70 euro. Quindi eh, diciamo che eh, chi può consultare questo prodotto? Può consultare questo prodotto e eh, l'investitore che, anziché andare direttamente sul sottostante, perché ha paura che rimanga in debolezza, mm. vuole comunque eh, diciamo investire certo. eh, sul settore e comunque gradisce farlo con il titolo Enel. Perché è interessante? Perché ovviamente è un prodotto interessante: diciamo interessante per chi ovviamente ha una view di questo tipo un prodotto che paga uno 0,35 mensile, sì. ha una barriera di protezione posta al 40%, quindi in grado di assorbire un calo del, dell'azione del 60%, eh, è una barriera ovviamente europea che si attiva esclusivamente a scadenza, e eh, ehm, grazie al payoff asimmetrico, quindi payoff asimmetrico è quella situazione che permette al certificato di offrire un rendimento positivo in tre scenari, lateralità del sottostante, rialzo e eh, moderato ribasso. Mm -hmm. Grazie al payoff asimmetrico ovviamente è un, grado di, è un prodotto che è in grado di, eh, permette all'investitore di ottenere un payoff positivo anche in, grado di, anche in situazioni di negatività appunto del sottostante.